Ciao a tutti oggi siamo sul grafico di Netflix come potete vedere più precisamente siamo sul mensile si tratta di una società che in realtà non ha troppo bisogno di presentazioni ma in ogni caso opera nella distribuzione via internet di film, serie tv, documentari e in realtà anche un sacco di altri contenuti e praticamente lo fa a pagamento tramite abbonamento, quindi pagando un abbonamento mensile si può in sostanza accedere a tutta questa offerta di contenuti via internet. Quindi questa società è finita sotto la lente d'ingrandimento grazie a un utente della, della scuola Platinum che tramite il Discord ha comunicato appunto che secondo lui questa società avrebbe fatto un movimento interessante ed effettivamente era interessante questo movimento che è stato segnalato, quindi ho approfondito un pochettino la società anche io e devo dire che è interessante sotto numerosi punti di vista a partire dal grafico ma anche a livello fondamentale. Tuttavia adesso prima di andare poi sul settimanale dove la situazione sarà ancora più, più chiara perché andiamo, andremo a tracciare i livelli e tutto, prima però bisogna fare delle, delle premesse su questa società, infatti si tratta di una società che ha un grande vantaggio dal punto di vista del modello di business che la caratterizza infatti questo modello di business le permette di crescere senza aumentare i costi fissi all'aumentare degli utenti nel senso che se un utente si iscrive a Netflix il costo di Netflix aumenta praticamente di niente magari di pochissimo adesso non sono un esperto diciamo di informatica sul far girare i dati eccetera eccetera però comunque quello che è sicuramente è vero è che i costi di Netflix aumentano molto meno rispetto all'aumento degli utenti perché è vero che dovrà spendere in infrastrutture eccetera eccetera però quei costi sono molto inferiori rispetto all'aumento che c'è degli utenti e questo è sicuramente un grande vantaggio con modello di business perché dà garanzia di avere un margine di profitto che nel tempo può eh, avere una crescita diciamo migliore quindi l'azienda può tirare fuori maggiori utili rispetto a quello che di solito fanno le altre aziende in confronto al fatturato poi altre cose da tenere conto è che ci sono anche dei punti di debolezza ma c'è un fattore che in un certo senso rende più miti queste debolezze Infatti si tratta dei competitor nel senso che Netflix opera in un settore dove stanno arrivando diversi competitor come per esempio Amazon oppure anche Disney, Apple eccetera eccetera che sono comunque realtà forti e sono in grado di fare contenuti di qualità e questo ovviamente può essere un problema per Netflix perché si vede dei competitori comunque forti, che fanno qualità, eccetera, sul suo stesso settore. Tuttavia c'è da dire che Netflix è stata molto brava nel suo posizionamento, nella definizione del, del suo brand e di conseguenza nella mente delle persone Netflix è diciamo, la numero uno per quanto riguarda lo streaming, è la numero uno per quanto riguarda, quindi il vedere le, le, le serie tv i film via diciamo internet e questo ovviamente è molto difficile da sradicare per i competitor ed è molto difficile quindi superare Netflix in questo senso e qui dobbiamo dire che Netflix è stata molto abile nel suo posizionamento quindi nelle sue strategie di marketing eccetera eccetera quindi fatte queste due premesse che secondo me sono fondamentali possiamo procedere e andare a vedere il grafico settimanale tuttavia prima di tracciare i livelli vi invito a iscrivervi al canale se vi interessano argomenti relativi alla price action quindi lo studio dei grafici del movimento dei prezzi e oltretutto vi consiglio anche di seguirci su tutti gli altri canali social e se vi va vale, di dare un occhio anche al mio canale youtube dove invece parlo prevalentemente di business, management, marketing sviluppo dei business eccetera eccetera quindi detto questo possiamo procedere Andiamo subito sul settimanale, dove ovviamente la situazione è quella che c'era sul mensile, ma come sempre con più candele e vediamo un trend chiaramente diciamo a rialzo di lungo periodo negli ultimi anni e se andiamo a vedere ricavi e utili sempre di Netflix effettivamente vediamo che c'è stato un incremento notevole sia dei ricavi sia degli utili tanto vero che gli utili negli ultimi, ultimi anni quindi tra il 2019 e il 2020 hanno avuto un aumento i ricavi del 24,01% mentre gli utili del 47,59% addirittura quindi sono dati questi veramente positivi anche se c'è da dire che nel 2020 Netflix ha beneficiato molto delle chiusure, dei lockdown e quindi ha visto sicuramente la gente avere più tempo a disposizione per guardarsi le tv, ha avuto più chance anche di trovare nuovi clienti eccetera eccetera e come detto prima Netflix è molto abile con il posizionamento eccetera quindi per Netflix è stato tra virgolette facile trovare nuovi clienti perché nel momento in cui una persona non sapeva cosa fare pensava cosa potrei fare, ah Netflix, Quindi in mente subito Netflix, bam, si faceva l'abbonamento. Quindi questo sicuramente è da tenere in considerazione, però comunque ha avuto una crescita importante anche tra il 2017 e il 2018, vedete, e anche tra il 2018 e il 2019, qua il Covid non c'era, quindi comunque la crescita è costante e questo vuol dire che il modello di business funziona. Quindi, capito questo, torniamo sul settimanale, ecco qui, guardate cosa è interessante. Allora qui c'è stata una dinamica, diciamo, di, di lateralità che è durata da luglio, da giugno 2020, fino praticamente ad adesso infatti è quello che ci è stato segnalato sul, sul Discord il fatto che aveva proprio rotto di fatto questo rage chiudendo sopra quindi andiamo a tracciare i livelli per capire un pochettino meglio qual è questo rage allora direi che la parte bassa può coincidere con questa ecco qui ovviamente poi tutta l'area nel senso noi adesso io ho messo qui la linea però non dobbiamo considerare proprio il livello precisissimo dobbiamo considerare tutta l'area invece per l'area alta andrei a considerare direi questa zona ecco qui e comunque considera tutta l'area anche questo quindi questo era il regge, come potete vedere qui ha rotto chiaramente al rialzo in volatilità e ha chiuso sopra formando adesso una candela che potrebbe portare giù i prezzi nel, nelle prossime settimane anche se, lo dico chiaramente, io non, non traderei mai questa, questa candela short, uno perché non, non rispetta al 100% i requisiti che vorrei vedere e due perché comunque il trend è a rialzo al momento soprattutto adesso che ha rotto questo range e di conseguenza è vero che si potrebbe fare una cosa molto speculativa per il breve termine magari con obiettivo qui verissimo con un massimo rischio per esempio qua sopra però sinceramente io... Eviterei, infatti io sinceramente non farò un'operazione del genere, tuttavia può essere interessante guardare qui un ritracciamento per poi andare a cercare per esempio dei long da queste parti nel caso in cui si verificassero effettivamente le dinamiche che vogliamo vedere, che adesso vedete meglio con la pennia. Ecco quindi prendo un attimo la pennina, togliamo la pubblicità, ecco qui. Quindi se adesso dovesse per esempio ritracciare. E andare da queste parti e fare qualcosa di molto chiaro qui potrebbe, a mio avviso, effettivamente valutare poi un, un qualcosa per il long. Perché comunque sia, la struttura ci sta. Siamo sopra il range. Anche se devo dire che finché eravamo dentro questo range, non mi piaceva tantissimo la situazione, perché comunque c'era stata un po' di confusione qua. Poi qui i prezzi erano stati buttati giù molto violentemente. Qui di nuovo erano stati buttati giù. Però, nel senso, qua ha tenuto, qua ha tenuto qua ha tenuto, qui di nuovo ha tenuto, quindi comunque sia vedete come era proprio un range che va proprio da qua a qua, quindi tac, tac tac tac, adesso spaccato sopra, quindi questa area potrebbe diventare un'area effettivamente di domanda e di conseguenza potrebbero arrivare gli acquisti e andare su con per esempio poi l'idea di fare attenzione una volta arrivati a quest'area però è facile che poi superati questi massimi il prezzo continui poi a salire e se andiamo per il lungo termine poi ovviamente dobbiamo anche avere fiducia nell'operazione che, che facciamo ovviamente monitorando bene il rischio eccetera eccetera per quanto riguarda il portafoglio però nel senso secondo me può essere veramente carino valutare quello che potrebbe accadere oppure un'altra cosa che potrebbe succedere è anche che si torni più giù però nel senso se si tornasse più giù sinceramente io poi lascerei, lascerei anche abbastanza perdere a meno che non si creino poi... Delle, delle dinamiche sane, si ricrea magari il range e, perché no, si può valutare poi anche magari più per il breve termine e non per il lungo termine in questo caso, di operare quindi sui minimi di questa lateralità, con obiettivi per esempio i massimi della lateralità. Perché è vero che adesso comunque l'abbiamo rotta, però nulla ci dice che non possa ritornare dentro e quindi diventare questa una sorta di fake out in molte, in molte settimane, magari in tre settimane in realtà, e quindi poi portare giù i prezzi. Ovviamente se se dovesse andare sotto a queste aree allora abbandonerei l'idea di, di fare degli investimenti di lungo periodo long per quel momento, a meno che poi non si creino poi sotto delle dinamiche chiare eccetera, ma comunque lo vedremo perché se succederà comunque farò altri video dove vi andrò a spiegare quella che è la mia idea. Quindi abbiamo visto quello che potrebbe fare, abbiamo visto perché è interessante, abbiamo visto cosa non mi piaceva e abbiamo visto cosa io non farei assolutamente quindi tradare short questa, questa dinamica perché non, non rispetta per quanto mi riguarda il 100% quello che vorrei vedere poi nel senso ognuno è libero di fare quello che vuole calcolando bene il rischio si può fare tutto quindi nel senso cioè non è che si può fare tutto però nel senso calcolando bene il rischio ovviamente si limitano i danni anche facendo trade un po' più, un po più speculativi diciamo così però a me rischiare nei trade speculativi eccetera non piace io cerco sempre ciò che è più diciamo sicuro possibile come dice Arduino di rete in Tripla, io cerco solo quello in pratica. Comunque procediamo e andiamo a vedere adesso i dati fondamentali che anch'essi sono a mio avviso interessanti. Allora price earning altino 62 e c'è da dire che apple per esempio ha 29 quindi è più basso rispetto a netflix mentre invece amazon che ovviamente apre in video a 60 di price earning quindi più o meno è in linea e c'è da dire che ci sta che gli investitori decidono di pagare di più in questa società però mi raccomando bisogna stare attenti perché quando i dati del price earning comunque sono altini bisogna comunque avere un occhio di riguardo in più è vero che se dobbiamo dovesse adesso magari creare delle dinamiche, di del ritracciamento, potrebbe abbassarsi, però nel senso io vi invito caldamente a valutare molto bene l'operazione nel caso la voleste fare appunto in virtù di questo price earning, ma comunque ve lo sto facendo vedere questo grafico, questa, questa società, perché comunque nonostante il price earning alto la società è buona, è sana e quindi ci sta che gli investitori la vogliano diciamo pagare di più, anche perché guardate che trend spettacolare di ricavi e utili in crescita. Quindi poi andiamo a vedere le statistiche, per vedere tutti gli altri dati che ci possono interessare. Margini di profitto, come dicevo all'inizio del video, positivo, 15,92%. Ne abbiamo visti di migliori in società che abbiamo analizzato le settimane scorse, è vero. Tuttavia comunque non è male quel margine, perché comunque 16% quasi di ricavo che si converte in utile. E parliamo comunque di ricavi che valgono miliardi, nel senso che abbiamo 25 miliardi di ricavi nel 2020 con 2,76 miliardi di utili quindi non sono assolutamente pochi soldi tra l'altro se ci fate caso payout ratio 0% vuol dire che la società non distribuisce dividendi quindi reinveste praticamente tutto quindi in cosa per esempio nella produzione di film, produzione di serie eccetera eccetera quindi questo secondo me è molto interessante debiti totali 17,94 miliardi con una liquidità di quasi 8 miliardi e ricavi come abbiamo detto nell'anno scorso di 25 miliardi quindi comunque debiti che a mio avviso, guardandoli nella totalità, anche se poi bisognerebbe andare a analizzare bene quali sono a breve termine, quali sono a lungo termine, eccetera, eccetera, con diciamo, un'analisi un po' più approfondita del bilancio, però nel senso sicuramente non sembra preoccupante la, la situazione. Però è 37,86%, è ottimo, dire che la società comunque ha una buona redditività, il business riesce a generare ricchezza, quindi questo mi piace molto. Adesso prima di chiudere andiamo solo a vedere molto velocemente il trimestrale, dei, dei ricavi degli utili per farci un'idea ecco qui infatti vedete come a parte l'ultimo trimestre del 2020 che aveva avuto un piccolo calo per quanto riguarda gli utili e non dei ricavi ma poco ci importa perché su un trimestre non, non importa più di tanto poi guardate come è andato bene invece il primo, il primo trimestre del 2021 e comunque anche accettabile il secondo secondo trimestre del 2021, con comunque, se ci fate caso, ricavi negli ultimi trimestri sempre in aumento. Gli utili no, sono stati un po' più ballerini, ma non ci importa più di tanto perché è il trimestre, o meglio sono i trimestrali, e quindi ci sta che magari c'è un mese in cui va in un modo, un mese in cui va nell'altro, un po' come funziona nel trading, no? nel senso che non possiamo pretendere di avere sempre, tutti i mesi, una crescita rispetto al mese precedente magari c'è un mese in cui si fa il 2%, il mese dopo in cui si perde l'1%, il mese dopo ancora in cui si fa il 5%, nel senso non si può diciamo, essere sempre in crescita, anche perché sennò uno farebbe 2, 3, 4, 5 eccetera, Insomma, non funziona così, quindi comunque interessante. Quindi con questo io direi che abbiamo visto tutto e spero di... Di avervi portato una società che vi possa diciamo, interessare ad approfondire eccetera, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e quali dinamiche secondo voi potrebbe, potrebbe vedere nella sua evoluzione, fatemi anche sapere se c'è qualche altro dato fondamentale o qualche informazione che per voi potrebbe essere interessante tenere in considerazione e che magari... Io mi sono perso, che magari non ho citato. Vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale se vi interessa la pre-section e di seguirci su tutti gli altri canali social, tra cui Instagram, canale Telegram, Facebook e anche LinkedIn. Quindi ci vediamo al prossimo video, vi ringrazio ancora, ciao a tutti!